Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come si crea un contro rovescia col numero che volete voi, cioè partendo da 30, 45, quello che volete con un semplice link impostato in una fonte di eh, OBS Studio senza tenere sempre il browser aperto Allora iniziamo con aprire il nostro browser e andare su una pagina ben precisa che adesso vi farò vedere bene il... Il link qual è? Ed è con l'https all'inizio perché è una connessione protetta. Online-timer.it.downloadastro.com. Tools questo è il link. Um, ok, questo link qui ok questo link qui uh, vi apre questa pagina che ha il contro rovescio a vuoto che ci mettete quello che volete adesso io lo uso per default 30 e premete lei. qua il contro rovescia comincia a lavorare ma quello che è importante è questa cosa qui questa cosa qui che dopo la scritta tools c'è l'hashtag e un numeraccio quel numeraccio è esattamente il vostro contatore che dovete copiarvi quindi seleziono tutto questo ctrl x fatto e adesso possiamo direttamente chiudere il nostro browser e aprirci obs Questo è l'OBS, non ci interessa che è una composizione fatta da schifo. OBS che vede OBS, non vedo neanche la mia webcam. Quello che voglio è creare il mio contro rovescia. Allora, su Windows cliccate, avete già browser e vi cercate la fonte browser a posto. Su Linux dovete scaricare il pacchetto aggiuntivo per Linux browser che trovate nel sito di OBS Studio, nel forum. E poi mi appare Linux Browser, qua scrivo conto alla rovescia, faccio ok, qui dove c'è url incolliamo il nostro link compreso il numero, dopo l'hashtag, si dopo un po' carica nuova la pagina, ecco la nostra pagina, ecco. Se vedete adesso c'è una bella pubblicità, è apparso per un po' il nostro contatore, però c'è una bella pubblicità che occupa la parte alta della finestra. Qui c'è una barra, però questo non è un browser, è un visualizzatore statico della pagina. Quindi eh, qua sotto ho delle opzioni vertical scroll e eh, che sarebbe dire va in basso, mi metto 800. E riesco a vedere il timer Ah, riesco a vedere il timer Quindi è come se A manina avessi premuto Sulla barra l'avessi portata giù E avessi fatto il vertical eh, Scroll praticamente Poi gli dico eh, Leva la, mh, ah, il scroll bar Cioè leva, nascondi La scroll bar E come importante Reload on active Adesso Sto già contando 29, 28 27 se lo lascio così non partirà dal nostro numero quando lo attiviamo, quindi bisogna mettere eh, questo flag per dirgli parti dal numero che vogliamo noi quando sei attivo. Così il nostro video parte da 30 per esempio come l'abbiamo pensato noi adesso e non ho altre impostazioni che uso per adesso, quindi tutto il resto lo lascio così com'è. Allora, abbiamo questa pagina che fa veramente schifo e c'è questo contatore. Che eh, se io adesso lo nascondo lo riattivo, eccolo qua che si è resettato: 29, 28, 27 e ha iniziato a fare il suo conto alla rovescia corretto. Quindi, questo è il reload on active. Ma, pubblicità sotto. Barre sopra, i pulsanti eh, PAUSA e eh, X che non voglio La scritta timer che non voglio Come facciamo a levare tutto questo? Filtri Più ehm, Il taglia Ok E qua dovete andare a interagire con il taglia A sinistra, levo 300 300, ok Mi... Posso anche azzardare 320 Non 3.020 Ok In alto 150 160 Dovete lavorare così di fino a voi Cioè mettere i numeri e provare Finché non vi piacciono Poi eh, A destra Vediamo 100 300 30 allora un po' troppo, vediamo 20. Ok, mi può andare bene. E sotto in basso 200 300 400. Ecco, già 400 è troppo, quindi 350 370 70 80. Ok, mi posso contentare. 85 84 83 ok sono fi fi finezze stupidate ok chiudi ho questa scritta molto piccola del eh, contro rovescia posso anche ingrandirlo oh, ok adesso lo nascondo quindi non è più attivo quando ritorna attivo prung, riparte il conta quindi mi raccomando se, eh, vedete, che quando riparte ci mette qualche secondo per fare un reset e tornare a funzionare. Ok, quindi eh, non iniziate subito il, il um, video tutorial. Vabbè, detto questo, abbiamo un'immagine che il contro rovescia però su questo sfondo bianco che per me è bruttissimo. Sono riuscito a capirmi su come levare lo sfondo bianco. Allora, prima di tutto abbiamo un'immagine nera su sfondo, uh, cioè la scritta nera su uno sfondo nero. Allora andrò a prendermi un'immagine chiara. Eccola qua, questa mi può andare benissimo. La sposto sotto il contro rovescia e abbiamo questa immagine eh, chiara con eh, il contro rovescia sopra. Eh, prendiamo il controllo rescia filtri e vogliamo levarci il nostro sfondo bianco. Eh, chiave colore, ok. Verde no. Colore personalizzato. Scegliamo il bianco. Ok, comincia a sparire lo sfondo, ma rimane il bordo bianco. Allora, cosa faccio? Eh, aumento la soglia colore, aumento anche un po'. La finezza, però adesso l'immagine diventa grigiolina, non nera. Allora, se levo con, ehm, contrasto e luminosità, diventa nera. E praticamente guardate adesso eh, l'immagine scritta come venuta, molto bella perché è ehm, esattamente nero, eh, bello liquido. Su sfondo bianco si legge molto molto bene. Adesso, se io volutamente cancello lo sfondo chiaro, sfondo chiaro, questa scritta non si legge più. È una merita schifezza. Allora, apposta adesso eh, contrasto alto e luminosità alta, e lì, mm, la scritta diventa bianca e si legge un po' di più quindi siccome lo sfondo è scuro in alcune parti dove è veramente scuro ok allora ehm, io ragiono in questo modo non esiste uno sfondo eh, totalmente scuro o totalmente chiaro eh, infatti se vedete per esempio questo sfondo qua è chiaro e se vi tolgo la scritta lì non si legge niente ma qua è scuro allora trovatevi un punto dove sapete che eh, la maggior parte delle volte lo lo sfondo o quello che si vedrà sarà sempre o scuro o chiaro e scegliete se avere le scritte eh, bianche o nere e così non mi rompete le scatole e dovete fare cambi lì, contro rovescia eh, e dovete far partire due uno sopra uno sotto che no per esempio qui è un punto dove il eh, contro rovescia sul sfondo scuro si vede bene. E lo lascerei lì per tutto il video tutorial. Eh, magari sapete che per qualche minuto quando si apre eh, una pagina bianca lì non si vedrà più il contro rovescia. è un peccato però per adesso io mi accontento così. Oppure... Eh, si andrà a trovare in un prossimo tutorial come cambiare al volo il colore del uh, contro rovescia in base a quello che c'è sotto e magari lo farò in un prossimo tutorial. Comunque per adesso vi ho fatto vedere come si gestisce un contro rovescia col colore o bianco o nero e sfondo trasparente. Per questo video tutorial è tutto.